Visto che altrimenti non avrei assolutamente il tempo di fare video vi parlerò del libro che sto studiando per il prossimo esame che dovrò dare all'università, e cioè il libro di Marta Nussbaum, Emozioni politiche, perché l'amore conta per la giustizia. È un libro molto interessante e vi consiglio di comprarlo, vi lascio il link di Amazon in descrizione, eh, che affronta eh, tutta una discussione, tutto un pensiero riguardo al fatto che le democrazie liberali dovrebbero conoscere e studiare e imparare a gestire le emozioni umane all'interno di uno stato eh, per far sì che poi non lasciino spazio a totalitarismi, populismi e così via dicendo. Visto le vicende che sono accadute negli ultimi giorni, tipo la nave Aquarius, gli immigrati, i migranti, i rifugiati, pensavo che eh, sarebbe interessante parlare di un argomento, di un'emozione in particolare che la Nussbaum tratta in questo libro, e cioè la compassione. Per quale motivo noi proviamo compassione? Cos'è che ci fa provare compassione? Cominciamo innanzitutto col definire cosa la compassione è e cosa non è. La compassione è un'emozione di sofferenza nei confronti della sofferenza o del dolore di altre persone o di animali. Ma cos'è che causa in noi questo tipo di sentimento? Beh, all'interno del libro eh, vengono sottolineate tre, che poi in realtà sono quattro, caratteristiche necessarie affinché la compassione sorga in noi. La prima è il concetto di gravità, cioè noi siamo disposti a provare compassione per la sofferenza di qualcuno a patto che il motivo per il quale quella persona sta soffrendo sia un motivo grave. Per fare un esempio molto banale, siamo disposti a provare compassione per un genitore che perde un figlio ma difficilmente proveremo compassione per una persona che si è rotta con Il secondo concetto è un po' più particolare. Ed è il fatto, la seconda caratteristica, è il fatto che la persona che sta provando dolore sofferenza in quel momento non deve avere la colpa di ciò che sta provando. Questo è molto interessante, prima di tutto perché ci distingue dagli animali. Gli animali non hanno il concetto di colpa, provano compassione, il cane per il padrone prova compassione, indipendentemente dal fatto che il padrone stia soffrendo per colpa sua o no. Noi esseri umani invece non facciamo, non agiamo proprio allo stesso modo, cioè siamo disposti a provare compassione per qualcuno, a patto che quel qualcuno non sia la causa della sua stessa sofferenza. Questo perché è importante? Perché... In base alla cultura di un popolo, proveremo compassione per gruppi diversi. Per fare un esempio, c'è un, un psicologo americano, di cui ora leggerò il nome perché altrimenti non me lo ricorderò, che si chiama Candace Clark, è un sociologo, scusate, che riflette sui valori degli americani, tendenzialmente, cioè sui valori e sulla compassione degli americani. Beh, Fondamentalmente scopriamo che gli americani provano difficilmente compassione per i poveri, perché? Perché vivono nella terra delle opportunità e visto che vivono nella terra delle pari opportunità per loro un povero è semplicemente qualcuno che è pigro, non si muove abbastanza, non ha abbastanza spirito di iniziativa e quindi è colpa sua del fatto che è povero. Questo era il secondo elemento. Il terzo elemento è quello che noi chiamiamo delle analoghe possibilità. In realtà è un concetto molto semplice. Sta a significare che noi siamo disposti a provare compassione per qualcuno, eh, soprattutto perché pensiamo che quell'evento drammatico che gli è capitato potrebbe tranquillamente capitare a noi. Cioè lo avvertiamo come un nostro simile se non lo avvertissimo come tale, eh, se lo avvertissimo distante, se avvertissimo che quella disgrazia è qualcosa che a noi non capiterebbe mai, potremmo provare compassione con più difficoltà. Attenzione, perché dico potremmo? Perché questo è uno di quegli elementi, di quelle caratteristiche della compassione che non sempre è necessario ci sia eh, affinché appunto la compassione emerga in noi. Per fare un esempio quello che capita molto spesso eh, con gli animali, cioè eh, prendiamo un pollo in batteria, in allevamento intensivo, noi possiamo tranquillamente provare compassione per lui, però difficilmente potrà capitare a noi lo stesso. Esiste infine un quarto elemento che è quello del pensiero eudaimonistico. Ehm, sarebbe a dire un pensiero che riguarda una persona o un evento che riteniamo vicino a noi, vicino alla nostra sfera del sé, della, della nostra identità e ehm, è in realtà un elemento molto importante, la Nussbaum ci tiene a precisarlo perché lei sostiene che quasi tutti eh, i sentimenti degli esseri umani siano di questo tipo, cioè proviamo paura perché mh, la nostra incolumità o un nostro obiettivo da raggiungere è a rischio, proviamo amore verso le persone che noi riteniamo importanti per noi e, ed è importante perché si distingue in realtà dall'egoismo puro e semplice, perché eh, se fossero la stessa cosa ci sarebbe impossibile in realtà provare compassione per vittime di un grave disastro naturale. Questo in realtà non avviene, possiamo provare compassione per le vittime di un disastro naturale, per esempio di un terremoto in Cina, Uh, però chiaramente visto che uh, le reputiamo persone distanti da noi non vicine al nostro quotidiano come ci fa notare uh, Adam Smith proprio per il principio daimonistico dell'essere umano, questa compassione durerà molto poco, cioè ci, nel senso che basterà che capiti un evento nella nostra vita anche molto più piccolo, di, di minor gravità, eh, che però noi subito ricascheremo a pensare alla nostra vita, al nostro quotidiano e facilmente ci scorderemo di un episodio molto lontano. Allora, prima di concludere il video, perché queste sono le quattro caratteristiche grazie al quale emerge la. Compassione, è necessario, secondo me, fare un'ulteriore specifica perché molte persone eh, fanno confusione, e lo fa notare anche la Musbaum nel libro, tra eh, compassione ed empatia. L'empatia, infatti, la possiamo definire come la capacità di comprendere quello che l'altra persona sta vivendo e di assumerne la prospettiva. È una Capacità in realtà è importantissima perché è carica di un valore morale, cioè l'empatia riconosce l'altro come una persona in grado di provare esperienze, di provare emozioni, però non è sufficiente affinché si crei e nasca la compassione. Perché non è sufficiente? Perché eh, una persona empatica potrebbe tranquillamente essere un sadico, cioè io posso provare Empatia nel fatto che tu stia soffrendo, ma sfruttare questa empatia per aumentare la tua sofferenza e non per magari cercare di contenerla o diminuirla. E proprio sulla differenza fra eh, empatia e compassione pone l'accento Batson, un sociologo americano, che fa notare come chi sia in grado di provare compassione. Di solito si è dotato di una forte e vivida immaginazione, cosa che invece non è dotato chi non riesce a provare compassione. A questo punto, in realtà, si chiude il primo. Uh, il primo discorso che fa la Nussbaum, cioè l'analisi la, semplicemente psicologica di come la compassione nasce e si sviluppa. Nel libro la compassione in realtà viene trattata in maniera più approfondita, nel senso che la Nussbaum in realtà fa un progetto politico, quindi dopo essersi chiesta cos'è che fa sì che nasca e sorga la compassione all'interno dell'essere umano, si chiede cos'è eh, e cioè in che modo può essere sfruttata queste, queste conoscenze, queste nozioni, all'interno di una democrazia liberale per far sì che um, una popolazione provi compassione verso um, ciò che è giustizia, ciò che intendiamo per giustizia, cioè in che modo far nascere la compassione al fine di diminuire le disuguaglianze, eh, ravvicinare le, le, i popoli, eh, le popolazioni, incentivare la cooperazione internazionale. Tutte queste riflessioni appunto la Nussbaum le inserisce nel libro, magari tratteremo più in là eh, nei prossimi video. E voi che cosa ne pensate? Avevate mai riflettuto su quali sono le caratteristiche eh, necessarie affinché si provi la compassione nei confronti di qualcuno o di qualcosa? Siete d'accordo con l'analisi? fatta dalla Nussbaum nel suo libro e riportata da me in questo video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, se il video vi è piaciuto condividetelo e da oggi in poi non potrete più dire che non faccio video. Bene, ci vediamo domenica prossima, penso intorno alle 10 di mattina. Ciao!